Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento di quelli che mi piace e mi emoziona sempre tanto trattare. Sì perché questo argomento mi riporta indietro di 35-40 anni in un lampo. Avete capito che l'argomento di cui stiamo per parlare è il retro gaming o giochi arcade. E oggi trattiamo questo argomento per colpa di lei, Ambernick RG351. Una piccola console portatile del marchio Ambernic che è probabilmente è il marchio più conosciuto eh, per quanto riguarda le console portatili per i nostri amatissimi giochi arcade e questa versione ragazzi secondo me è davvero tanta tanta roba perché abbiamo una console eh, compatta ma con uno schermo abbastanza grande con i tasti e le levette alla giusta distanza e soprattutto ad un prezzo veramente veramente accattivante perché con il coupon sconto e il link che vi lascio qua sotto in descrizione l'andate a pagare circa 70 euro con spedizione da magazzino europeo quindi ragazzi è una console che merita tantissimo perché è molto completa ma soprattutto molto molto performante lei vi arriva in questa confezione che è la classica confezione Ambernic eh, quindi bianca con la console stilizzata sulla parte superiore della confezione all'interno troviamo subito la console che è protetta da questa spugnetta come per tutte le console Ambernic abbiamo subito lei la piccola console che guardiamo tra un attimo poi abbiamo questa vaschetta di plastica dove sotto troviamo un cavo eh, USB USB Type-C per la ricarica della console e poi troviamo un manuale di istruzioni in inglese e in cinese dove abbiamo le, diciamo, tutte le spiegazioni per quanto riguarda i tasti della console e anche cosa fare in determinate situazioni e altre funzioni che è molto interessante sapere andiamo a vedere com'è la console da vicino abbiamo una console che ha un display da 3.5 pollici abbiamo due joystick, uno a sinistra uno a destra abbiamo la classica croce eh, di gioco abbiamo i tasti bayx abbiamo il tasto start il tasto select e poi abbiamo il tasto l2 r2 il tasto l1 r2 eh, poi questi due joystick ovviamente sono due tasti se li andiamo a schiacciare poi qua sotto abbiamo il tasto di reset qua abbiamo lo slot per la micro sd perché lei ovviamente vi arriva già con una micro sd da 64 giga piena, piena di tante cose divertenti qua abbiamo i due autoparlanti poi di qua abbiamo la rotella per la regolazione del volume qua sopra abbiamo due prese type c una per collegare un joystick o un joypad esterno mentre questa è sia per collegare un joypad o un joystick esterno che per andare a ricaricare la console eh, qua abbiamo il jack per collegare le cuffie mentre da questa parte abbiamo il tasto d'accensione eh, il materiale ragazzi di questa console è davvero molto buono le plastiche ottime e anche i tasti eh, per il prezzo che l'andate a pagare secondo me è davvero tanta roba, comunque il marchio Ambernik eh, non è che lo scopriamo oggi, è un marchio davvero molto valido. Qua sotto abbiamo addirittura questi due rettangoli che sporgono rispetto alla console, sono di un materiale sia antiscivolo che eh, antiurto perché comunque eh, sono comodi sia per quando la teniamo in mano dove appoggiamo le dita dietro che quando la teniamo appoggiata in questo modo lei non scivola e soprattutto non va a rigare il mobile dove andiamo ad appoggiarla. Quindi ragazzi, avete visto da vicino eh, come ben curata questa RG531P di Ambernic, eh, Le sue caratteristiche per quanto riguarda l'hardware sono sicuramente caratteristiche interessanti e la rendono molto performante e fluida quando la utilizziamo, sebbene comunque abbiamo una console come vi ho detto che non costa tantissimo eh, e comunque ci dà delle prestazioni davvero molto interessanti. Abbiamo un processore quad core da 1.5 GHz, 1 giga di ram abbiamo la possibilità di inserire una micro sd fino a 256 giga come vi ho detto lei vi arriva con una sd da 64 giga già bella piena di cose molto interessanti che è possibile poi aggiungere in seguito in maniera davvero molto semplice basta andare a scaricare le rom dai siti in cui c'è la possibilità di scaricarle basta digitare su google e ne trovate tantissimi e andare ad inserire nell'emulatore dedicato alla ROM che avete scaricato eh, adesso la, poi tra poco la vedremo accesa e vi farò vedere quanto è completa appunto per quanto riguarda un discorso di emulatori, c'è veramente molta molta scelta eh, e poi ragazzi un punto di forza di questa console che è da non sottovalutare perché comunque essendo una console portatile è una cosa interessante è la durata della batteria lei viene data addirittura per 8 ore di utilizzo eh, secondo me 8 ore sono fin troppe non ci arriva 8 ore ma ragazzi dura davvero tantissimo perché è delle batterie lipo da 3500 mAh gli danno davvero tanta tanta autonomia 5 6 ore comunque ci arrivate tranquillamente e capite che avere una console portatile che ha un'autonomia eh, di questo tipo è sicuramente tanta tanta roba le supporta addirittura 20 formati di rom di utilizzo quindi eh, davvero è una console completissima in tutto e poi come vi ho detto il display è un display da 3.5 pollici e ragazzi è davvero molto luminoso secondo me per essere una console eh, da circa 70 euro quindi è eh, davvero piacevole da utilizzare anche la definizione secondo me è davvero notevole quindi eh, detto tutto questo secondo me adesso è arrivato il momento di provarla perché lo so che aspettavate questo momento da quando ho iniziato il video che aspettavate di vederla accesa e finalmente ragazzi vi faccio vedere com'è accesa questa Anbernic RG350 P. Guardiamola insieme. Per accenderla teniamo premuto il tasto qua sul lato sinistro della console e inizia già l'avvio della console. Lei è basata su sistema Linux e devo dire che la rende molto molto veloce anche nell'avvio. Eh, infatti guardate, parte Emuelec, lei è basata appunto su sistema MULE per quanto riguarda appunto gli emulatori e guardate siamo già pronti per utilizzare la console eh, lei si avvia su Nintendo DS come emulatore ma se vado a far scorrere guardate quanti emulatori qua abbiamo All game che non è un emulatore ma la lista completa di tutto quello che abbiamo all'interno della console quindi vedete una lista infinita adesso ve li faccio vedere velocemente ma è una lista che non finisce più eh, poi torniamo agli emulatori singoli abbiamo anche l'emulatore psp abbiamo l'emulatore playstation 1 eh, abbiamo neo geo cioè veramente guardate quanta scelta di emulatori che abbiamo la grafica molto accattivante e la rende è veramente interessante Dal punto di vista di nintendo c'è davvero di tutto come emulatori eh, come state vedendo c'è davvero una scelta infinita eh, e poi arriviamo veramente anche agli emulatori capcom cioè c'è davvero davvero di tutto e poi arriviamo all'emulatore mame che è sicuramente uno dei miei preferiti all'interno dell'emulatore mame abbiamo davvero eh, la lista di quelli che sono i miei ricordi di 35 40 anni fa quando ero davvero molto molto giovane e mi divertivo in maniera incredibile nelle sale giochi o al mio Commodore 64 a giocare a questi giochi quindi detto questo direi di farvi vedere appunto un gioco per farvi vedere come funziona bene quanto è fluido quanto lo si riesce a utilizzare in maniera semplice eh, e veramente pratica perché avete visto si accende in un attimo la console e in un attimo siamo pronti a giocare abbiamo ovviamente il mio gioco preferito probabilmente uno tra i miei due tre giochi preferiti che è Bubble Bobble e eccolo qua ragazzi che tanta roba alziamo il volume al massimo eccolo andiamo a mettere i crediti e iniziamo spero che dalla videocamera si veda la qualità del display che secondo me è davvero notevole e eh, spero di riuscire a trasmettervi appunto questa qualità ed eccolo qua ragazzi pazzesco è incredibile giocare con questa console sul divano eh, Aleetto, letto dove cacchio volete e tanta roba o oh, sul water perché no quando siete in bagno anziché leggere una rivista utilizzate questa console no? è fantastica quindi abbiamo visto Bubble Bobble per quanto riguarda MAME eh, usciamo da questo eh, bellissimo gioco arcade adesso volevo farvi vedere qualcos'altro di interessante giusto per farvi capire però ovviamente non posso farvi vedere tutto perché sennò staremo qua eh, probabilmente fino al mese prossimo perché è davvero pieno di tutto volevo farvi vedere eh, una cosa che tanti di voi sicuramente cercheranno che è eh, la PlayStation 1 quindi andiamo nella console PlayStation 1 e andiamo a vedere cosa possiamo provare in questo bellissimo emulatore per PlayStation quindi direi di provare questo e vediamo come è da vicino com'è questo gioco di PlayStation riprodotto da Ambernick su emulatore PlayStation Qua abbiamo la, già l'avvio del gioco, avete visto che anche se è un gioco per PlayStation si avvia in maniera molto veloce perché comunque come vi ho detto il processore è davvero secondo me molto performante. Quindi facciamo start, arcade mode, vado a scegliere il mio personaggio preferito che è lui iniziamo eh, anche qua ragazzi come vi ho detto essendo eh, comunque un emulatore per playstation guardate la fluidità dei movimenti e del gioco guardate quanto rimane fluido è pazzesco quanto fluidità abbiamo dal punto di vista dell'emulazione fantastico adesso le sto prendendo anche perché parlare e giocare faccio fatica due cose assieme il mio neurone non è in grado di farle e adesso le prendo ancora e adesso le ho prese in maniera davvero molto molto eh, drammatica quindi eh, usciamo da questo gioco per uscire dalla maggior parte dei giochi dobbiamo andare a cliccare i due tasti o meglio i due joystick eh, e poi potremo uscire dall'emulatore eh, questo succede per quasi tutti gli emulatori poi nell'istruzione comunque c'è scritto in base al tipo di emulatore qual è il procedimento per uscire dall'emulatore quindi adesso mi sono perso aspettate che arrivo alla schermata di uscita mi sono perso via a ok chiudiamo e ritorniamo a quello che è la schermata degli emulatori qua siamo usciti dal gioco adesso usciamo dal eh, quindi ritorniamo alla schermata principale dove c'è la lista dei giochi e usciamo anche da qua poi una cosa utile e ovviamente interessante perché comunque abbiamo una scelta infinita di giochi possiamo andare a selezionare i giochi preferiti quindi basterà andare a, a aprire il nostro emulatore e andare sul gioco che vogliamo andare a mettere nei nostri preferiti andare a cliccare il tasto y e vedete che appare una stellina a questo punto il gioco se andiamo a vedere è stato aggiunto al eh, quello che è la raccolta dei nostri preferiti quindi andiamo nella pagina dei preferiti dove abbiamo tutta la nostra lista e se io vado a cliccare qua vedete che ho bubble Bobble quindi eh, questa è sicuramente una cosa utile che ovviamente fanno quasi tutte le console però è giusto fare vedere poi abbiamo la possibilità di entrare nel menu di quello che sono gli emulatori o meglio tutto quello che sono le funzioni di utilizzo della console andando a cliccare sul tasto select abbiamo eh, la via schermo, abbiamo il restart dell'emulazione, abbiamo l'arresto di sistema per spegnere la console qua abbiamo la possibilità di riavviarla quindi da qua facciamo tutto quello che è l'avvio e lo spegnimento della console poi andando a cliccare il tasto start invece abbiamo tutte le opzioni e settaggi di utilizzo dei giochi delle funzioni tutto quello che appunto è gli emulatori e le prestazioni della console eh, rispetto agli emulatori eh, ovviamente questo non ve lo sto neanche a far vedere perché è davvero un menu super vasto e con una scelta incredibile lasciate tutto di default ragazzi che va tutto benissimo come avete visto il menu è tutto in italiano perché abbiamo la possibilità di scegliere la lingua italiana quindi un'altra cosa sicuramente interessante avere il menu di tutte queste opzioni che avete visto sono davvero tantissime con la lingua italiana quindi ragazzi eh, spero di essere riuscito a trasmettervi quello che è questa console ovviamente non sono stato a farvi vedere eh, tutte le rom di tutti i vari emulatori se no non se ne esce più perché eh, sono davvero tanti però eh, avete visto quanto è completa dal punto di vista degli emulatori e di conseguenza che quanto è completa all'interno di ogni emulatore per quanto riguarda il nostro divertimento come eh, giochi arcade eh, ovviamente come vi ho detto all'inizio video c'è la possibilità di aggiungere eh, in maniera super semplice andando solo a sfilare la micro sd inserendola in un pc eh, o in un mac e andiamo ad aggiungere le rom che troviamo tranquillamente nei vari siti che il signor Google ci trova se andiamo a digitare download ROMs. quindi ragazzi come vi ho detto questa console è una console che eh, con il link che trovate qua sotto in descrizione il coupon che trovate qua sotto in descrizione la pagate circa 70 euro ed è un divertimento incredibile con una batteria pazzesca e secondo me anche tanta qualità costruttiva quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato la recensione di lei Lambernic RG 531 p vi è piaciuto vi è stato utile avete trovato interessante Lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità anteprime spoiler delle location dove vado a far volare i miei droni spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale di lei erano arrivati un sacco di spoiler perché comunque è un po che la sto provando perché eh, questi prodotti ragazzi mi fanno impazzire come vi ho detto mi riportano indietro di 35 40 anni in un lampo ed è tanta tanta roba eh, quasi ogni volta che utilizzo queste cose mi viene la lacrimuccia davvero pazzesco con questi giochi che ci hanno fatto diventare grandi e poi ragazzi sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere il canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni ma tutta la tecnologia in generale ovviamente anche di lei arriveranno i coupon sul mio canale telegram ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo una recensione un test un tutorial o novità ciao e al prossimo video